Salve a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenover Oggi con la saga di Freezer Andiamo nella storia Vediamo qua Freezer Tutti sterminati come al solito Ma c'è Gohan bambino Goku dentro La macchina di rianimazione Che forza non so se se riuscirò a vincere, anche appena forza, ancora un po', ancora, resisti. Come nella scena Razer vuole anni entrare a Gohan? Non posso più aspettare. Oh mio dio, raga, non ci credo. Goku l'ha salvato! Si sì, però. A quanto vediamo è tutto graficato tutto.. mal ridotto! Mm. Credi di poter vincere? Accidenti così presto. Ok, dovremmo andarsi a sistemare tutta la situazione noi Era 762 mm. mm. Freezer, il tuo desiderio non verrà mai realizzato Mm. Dovremmo sconfiggerlo. Però è cattivo e si vede. Come ha detto Soto. Miseri vermi! Vi Mi tottolerò lentamente. Ed ecco che siamo noi qua per aggiustare tutti gli eventi. Sì, siamo qui per romperti il culo. Freezer! ome Ucciderò tutti. <sessi> Samara, hmm. Vediamo chi avrà la meglio. Imperatore Freezer. Ok, uccidiamo. <sessi> Lo sconfiggerò con il Super Saiyan Di secondo livello Ok E adesso A fondo vincente Guardi questo Ok Freezer sta strangolando la dieta con la sua coda Spresa, no, ti ucciderò! Te lo darò io e colpo di grazia. Ok. Oh! L'abbiamo fatto saltare E adesso che è arrivato Goku! Si sì. Sì, ma la stessa legnata è! Eh. Eh freezer Non mi potrai mai prendere boh! Ci stiamo dando tante di quelle legnate Se li merita Ti sconfiggerò Che idiota Mi serve un favore Ho bisogno di tempo Freezer non so se funzionerà, ma devo provare. Stiamo tentando la super sfera Genkidang. Noi però dovremmo proteggere Goku mentre Freezer ci attacca. <sussurra> Vuole usare la sfera Genkidama? Per favore, dobbiamo dargli tempo. Se Goku userà la sfera Genkidama, la storia tornerà normale. Pianeta Namek, pianeti del sistema solare e delle galassie, datemi la vostra energia. Ok, l'evento si sta verificando. Goku ha completato la super sfera Gentilank. Ce l'abbiamo fatta. Qua Goku. cioè. è riuscito a sconfiggere Freezer in qualche modo. Si vede questa. lieto fine. Il mio personaggio. Oh. Oh no, Junior! È stato colpito con un raggio. Impossibile Signor piccolo Freezer è ancora vivo è più cattivo di prima Bene Vi ucciderò tutti Il filmato tragico Smetti la Freezer Goku Come oggi Oh mio Dio La pagherà per questo Madonna. Il Super per Della leggenda Oh mio Dio E si conclude qua raga Con la battaglia di Freezer la, prim la primissima parte Se siete arrivati a questo punto del video Iscrivetevi, lasciate un like E... Commentate soprattutto e noi ci vediamo alla prossima con un altro spendio video e vi lascio con questa immagine della super sfera Genkidama e non Genkidama andate nel traduttore mettete Genkidama e sentite il suono in giapponese da Vegito Golden è tutto raga